eccoci qua 9 puntualissimi ore 21 e siamo in diretta allora come al solito diamo qualche minuto alle persone per eh, diamo il tempo per di connettersi e intanto controlliamo che tutto funzioni e l'audio e si senta tutto bene come al solito stasera sono stra stra stra felice di avere con me andreas che peraltro è stato anche un mio insegnante perché io ho seguito i suoi corsi di microespressione e vi posso garantire che fatte bene possono veramente cambiare la percezione della comunicazione che si ha con le altre persone e quindi benvenuto ad andreas e Grazie, Mario. ti ringrazio davvero infinitamente per per aver accettato il nostro invito della pagina psicologicamente ho fortemente spinto per questa cosa qui perché per me era proprio un valore aggiunto da condividere con tutte le persone che seguono questa pagina buonasera andrea sono già molte le persone connesse perché secondo me quello che tu eh, puoi darci in termini di competenze è una nuova consapevolezza perché comprendere chi abbiamo di fronte e quali sono eh, le vere emozioni che eh, malgrado quello che dica, prova veramente ci può fare veramente la, far la differenza in, una, in un termine di comunicazione. Comunque, Andrea, raccontati e spiegaci chi sei e cosa fai. Dunque, eh, innanzitutto, buonasera a tutti. <coughs> si sente? Se io parlo, sì, si sì. sente? Eh, sì, sì, perché sono, sì, sono sì. un po' impranato con queste cose. Eh, dunque, innanzitutto buonasera a tutti. Eh, io mi chiamo Andrea Saceranti e sono un, sostanzialmente un neuroscienziato. Eh, io ho, sono specializzato in neuroscienza del comportamento. Di per sé, come, come studi, vengo dallo studio medico-psichiatrico. Eh, non ho mai capito se sono più dalla parte dello psichiatra o del paziente, però insomma, una via di mezzo. Ah, e... Io ti capisco assolutamente. <ride> De e, e, e mi sono poi specializzato nelle neuroscienze del comportamento quindi ehm, ho mi sono specializzato, e con il mio team ci occupiamo esclusivamente, di eh, analisi del comportamento, attendibilità della testimonianza. Insomma, ci siamo un po' specializzati sullo scoprire chi racconta le balle e chi invece prova, perlomeno, a dire la verità. Eh, sono, consulente del, sono consulente per il Tribunale e ehm, svolgo l'attività sia privatamente, sia su incarico, eh, per quanto riguarda sia il penale, sia il civile. Eh. Allora, intanto ehm, c'è Marco Cerato che ti saluta, Natascia, buonasera Valeria, sono già moltissimi gli ospiti. Io non, non vedo i commenti, li vedi solo eh, tu. Quindi puoi te raccontarmi te... quello che vuoi. Esattamente, dovrai leggere dalle mie espressioni se sono sicuro. Ok, <ride> va bene. Allora, intanto voglio raccontare quella che è stata la mia esperienza quando ti ho incontrato in classe. Eh, è stato molto bello perché mh, riuscire a far passare secondo me il grande dono di un, di un, di un insegnante in questo caso di, mh, di Andressa è quello di riuscire a trasferire magari informazioni che sono di per sé complesse perché eh, si parla di neuroni sinapsi e tutta una serie di connessioni in particolare per poter attivare poi una serie di movimenti eh, del volto, micro movimenti che sono eh, sostanzialmente spontanei quindi non controllabili però si parla proprio di frazione di centesimi di, di secondo con un grande semplicità perché il corso che tu hai fatto dove io eh, sono stato il tuo allievo c'era proprio la premessa dove c'era tutta la ehm, come posso dire spiegazione fisica di come interagiscono i cervelli insomma di come il tutto si muoveva in termini anatomici e poi nello specifico siamo andati ehm, Valeria non è corretto che tu dica questa cosa, Valeria ci segue sempre e mi sta prendendo un po' in giro. E, ehm, la adesso, cosa... adesso voglio sapere. Adesso voglio no, sapere. allora, perché mh, io tendenzialmente sono a Stemio e per festeggiare stasera ho, be ho bevuto un bicchiere di vino come aperitivo e diciamo che lo sto gestendo ancora adesso. <ride> ah, ok comunque sia la cosa bella era proprio il passaggio e soprattutto ci sono tantissimi insegnanti che possono dire tantissime cose che sicuramente hanno un senso ma vedere veramente l'amore l'intenzione la passione che metti quando trasmetti queste, queste tue informazioni sono davvero Davvero un grande dono. Infatti io lo ricordo ancora Grazie. come una grandissima emozione in quei giorni lì. Mi auguro che magari se ci sono persone interessate, poi dopo magari lo scrivono nei commenti in maniera da poter organizzare anche un corso attraverso psicologicamente e quella che è la nostra Accademia Internazionale che è CD Academy. Di... Volentieri. Perché secondo me è uno strumento assolutamente fondamentale soprattutto dove in una società dove siamo abituati ad essere passami il termine, non volevo dire presi per però quella è l'idea, da un sacco di parole che non hanno senso quindi comprendere se alle parole c'è la coerenza dell'intenzione dei fatti secondo me è molto molto importante Sì, sono d'accordo Grazie. <ride> e, questo, e questo, come avrete ben compreso, è Andreas. Fantastico. Io, io volevo, io volevo che, ehm, che tu accennassi un po' alla ricerca che ha fatto Paul Ekman eh, riguardo alle varie tribù e tutto quello che tu a me hai raccontato nei vari corsi e soprattutto l'evoluzione che tu e il tuo team avete portato a questa queste informazioni perché mh, tanto è l'amore per la materia che non vi siete, come posso dire, arenati su quelle che sono le, le classiche eh, tipologie emotive da rappresentare in un volto ma siete andati ben oltre per come mi raccontavi prima della diretta. Sì, allora eh, diciamo che il tutto nasce molto molto tempo fa, parliamo del 1872, con eh, Darwin, al di là del credere o meno nel creazionismo, nell'evoluzionismo, Charles Darwin eh, è stato il primo che eh, nel suo trattato sull'evoluzione sull della specie, identifica il fatto che in tutte le specie eh, le emozioni sono qualcosa di trans specie, cioè anche gli animali hanno le emozioni e soprattutto nei suoi studi quello che eh, Darwin rileva, rileva che ehm, ci sono alcune emozioni, quelle che noi chiamiamo le emozioni primarie, che mh, si esprimono nello stesso modo su tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro cultura, indipendentemente dalla loro estrazione. Ovviamente poi è arrivato Paul Ekman, che con il suo team ha cercato di dare un inquadramento psicologico di questa cosa, Paul Ekman lo conoscerete tutti, è uno psicologo a livello mondiale, è forse uno dei maggiori esperti di, um, di emozioni nel mondo, e quindi lui ha cominciato a studiare le espressioni, le micro espressioni eh, facciali per cercare di codificare questi movimenti ed è arrivato a, a, a concludere che per ogni emozione primaria, lui ne cita sette in particolare, e sei in realtà nei primi libri con un, un piccolo strascico sul settimo, per ogni emozione primaria ci siano una serie di, di, di, di muscoli che si contraggono sul volto. Ehm, noi abbiamo cercato di andare un pochino oltre, eh, Ovviamente non solo col mio team, lavorando anche ad esempio con il team della dottoressa Leghisa, che è probabilmente una delle maggiori esperte in Italia eh, di fax, cioè di, di espressioni dell'Università di Trieste. Io lavoro eh, a Milano e eh, si è cercato di andare oltre. Io sono un, un neuroscienziato, sostanzialmente io studio la parte neurologica, per cui il eh, è così il mio team, per cui il semplice fatto di dire la gioia si esprime in questo modo o la tristezza si esprime in questo non ci è bastato. Abbiamo voluto fare un passo avanti perché eh, poi tu mi conosci molto bene quando dicono... Questa cosa è così, io devo capire il perché. Quindi eh, ci siamo dedicati allo studio proprio della neurofisiologia delle emozioni, abbiamo scritto un libro che è eh, Neurofisiologia e Psicobiologia delle Emozioni, che al momento mh, è fuori stampa perché stiamo facendo la seconda edizione. E tu, e, peraltro, e... Mi suggerisco fortemente di, di, di valutare questo libro perché... È, è molto ampio nella sua, come posso dire, non, è, non si limita solamente all'espressione alle varie codifiche, ma anche il motivo per il quale, che secondo me ehm, è molto importante per i veri ricercatori che vogliono andare oltre al classico libricino, dove ti dicono, vabbè, guarda, se salite così è la numero 7, mm. la numero 10, quella è l'espressione. Secondo me, per poterla inglobare come come tu ci hai insegnato, è necessariamente cominciare a chiedersi il perché e il per come e allora diventa veramente più strutturato e sicuramente più... più sì, allora ti dico, noi abbiamo fatto questa prima pubblicazione che poi a cui ne sono seguite altre, sono trattati ovviamente scientifici perché il nostro scopo era quello di presentare alla comunità scientifica, alle comunità scientifiche, ehm, il, il, il nostro studio. Quello che noi siamo riusciti a dimostrare è stato che le emozioni non sono sei come, o sette, come aveva inizialmente ehm, sostenuto Ekman, in realtà ne abbiamo identificata una nuova, quindi un'ottava, e eh, abbiamo un pochino rivisto quello che è il suo sistema di codifica, che non significa che ci sentiamo migliori di lui, ma eh, ci siamo abbalsi degli studi dei neurofisiologi eh, dagli anni 70 ad oggi su quello che riguarda le emozioni, e quindi abbiamo cercato di, contemporaneizzare quello che è un sistema che lui aveva inventato alla fine degli anni 70 80 e che è rimasto sostanzialmente un po' quello, quindi eh, confrontandoci poi tra l'altro anche con, con direttamente con loro ehm, abbiamo cercato di fare un passo avanti, abbiamo fatto un passo avanti codificando anche eh, il, um, il linguaggio del corpo, quindi cercando di mettere in comunicazione non solo il viso ma anche determinati movimenti del corpo, eh, dando una spiegazione neuroscientifica. Eh, spiegazione che non solo ha retto a quelle che sono le prove delle neuroscienze contemporanee, ma mh, ci hanno dato degli ottimi riscontri, ad esempio anche nelle indagini, nelle, nelle, nella valutazione delle testimonianze e, e quant'altro. Quindi diciamo che questo è sostanzialmente quello che, che facciamo. Adesso con alcuni colleghi, sono molto felice di vedere che Laura è collegata. Eh, quindi Laura ti chiamo in... Adesso li vedo anch'io, non so perché adesso li vedo, però Laura è collegata, quindi la chiamo in causa in primis. Stiamo cercando di ehm, collegare, di fare un passo in più e quindi di collegare la parte neuroscientifica emotiva non solo al viso e al corpo, ma anche alla scrittura. Quindi di dare un'interpretazione... Sì. Eh, un'interpretazione più come dire più a 360 gradi eh, del immagino, comportamento immagino che ehm, cioè, ci sia stata ovviamente la struttura le fondamenta solide di di Paul Ekman ma adesso ci sono presumo io anche una serie di eh, strumenti per rilevare tutte le, le, le misurazioni in termini di eh, sinapsi e tutto il resto sono decisamente più evolute quindi, assolutamente quindi, la possibilità di avere magari anche un quadro più ampio rispetto a quello che era prettamente quello che poteva in qualche modo nei limiti delle, della tecnologia di Paul Ekman, mm -hmm. eh, scoprire a suo tempo quindi assolutamente Yoshio in... e eh, Paul Ekman hanno avuto eh, delle intuizioni che veramente sono servite da apripista ovviamente eh, da scienziati sarebbe eh, un po' passatemi il termine, un po' sciocco, fermarci a 30 anni fa, 40 anni fa, ignorando il fatto che eh, le neuroscienze hanno avuto un avanzamento pazzesco, guardiamo semplicemente eh, i lavori mio. di Eric Kandel, che è l'attuale premio Nobel per le neuroscienze, che ha scoperto tantissime cose nuove. E, ehm, non possiamo prescindere dal fatto, come dici tu, che abbiamo le risonanze magnetiche funzionali, abbiamo tutta una serie di strumentazione, anche eh, il, gli esami sulle, ehm, sui neurotrasmettitori, sugli ormoni, eccetera. Per cui sarebbe un po', come dire, un po superficiale fermarsi a 40 anni fa, a, agli anni 80. Quindi abbiamo cercato di contemporaneizzare la cosa. Come evitare l'evoluzione della specie, cioè, sì, più che altro è, è, è ancora, tre golette, nella caverna, con la clava. È, più che altro, mh, la nostra idea come team è quello del fatto che. L'uomo, inteso come essere umano, quindi uomo e donna, e anche i bambini in realtà, ci evolviamo con l'evoluzione co, co, del tempo. Come si evolve il tempo? Si evolvono le emozioni, le emozioni sono qualcosa di dinamico, per cui noi non possiamo fermarci, è un po' come la moda, non, non è che ci possiamo fermare. Eh, l'emozione le, così come la psicologia così come la parte della nostra mente che comunica con gli altri deve evolversi e noi come scienziati dobbiamo seguire questa tendenza cioè dobbiamo seguire le persone perché se no rischiamo di finire come alcuni eh, magari psicoterapeuti che sono ancora agganciati a Freud e, e, e ti continuano a propinare le stesse teorie del 1939 i, i, ignorando il fatto che eh, magari la società sia evoluta eh, le problematiche sono diverse, magari eh, ci sono sicuramente delle caratteristiche simili. Ma magari prima quello che era considerato una patologia, oggi è una, una, una cosa, cioè una, un, diciamo una, una cosa abbastanza gestibile, ma e sì, di... cioè, pensiamo, pensa eh, semplicemente, no. eh, pensiamo semplicemente all'omosessualità. L'omosessualità, fino a 30 anni fa, rientrava nel manuale delle malattie psichiatriche ed era da certo. curare a livello psichiatrico poi okay. col DSM quarto questo è uscito, eh, col DSM quinto sono, sono state, eh, il DSM, scusate parlo in linguaggio un po' tecnico, il DSM è il manuale dei, delle, del, dei sintomi diagnostici psichiatrici, eh, una volta l'omosessualità era da curare da parte degli psichiatri, adesso non lo è più, eh, pensiamo a, alle, che ne so, alle famiglie single, Certo. Alle le famiglie monoparentali fino a sì, qualche anno sì, fa sì. era improponibile esatto poi io ho la mia convinzione che condivido con te che molto spesso la convinzione sociale quindi l'idea di gruppo della massa del branco che per dire una, una persona a prescindere che sia omosessuale o sia un singolo che non abbia magari un uomo che ha 60 anni non si è mai sposato negli anni 30 era impensabile perché magari era... Certo. era Aveva sicuramente una patologia, quindi la società, le sue convinzioni, il suo modo di plasmare la forma menti, crea poi una serie di patologie che magari prima non c'erano. È come quando tu dici a un bambino: guarda che sei stupido, guarda che sei stupido, guarda che sei stupido. La finire che alla fine ci crede. Faccio un esempio molto semplice. E com È come se vogliamo, un po' la manipolazione di massa, che a me piace. Eh, pensare che anche se vogliamo per certi aspetti siamo plasmati da una società che in qualche modo ci manipola con, eh, con, una, con due cose fondamentali che sono ancestrali paure dell'uomo, che sono la paura del, eh, del futuro e la, paura, e, e la mancanza di cibo quindi per paura e per fame veniamo presi, E tant'è che eh, molto spesso i politici non siamo ancora usciti dalla, dalla fase 1 dalla prima fase, è eh, già stanno innescando nelle persone la convinzione che a ottobre tornerà tutto e probabilmente sarà ancora peggio di oggi. Come se invece di rassicurare le persone sia più facile per loro, o quantomeno diventa più gestibile per loro, installare ogni volta una paura nuova. Beh, sai, questo è importante, questo è carino, mh, questa cosa che tu hai detto, perché noi dobbiamo considerare che le emozioni hanno sempre un ruolo sociale, cioè ogni emozione, come tu ben sai, ha un messaggio specifico per l'altro. La paura di per sé ha il messaggio di farci eh, sentire fragili. Nel momento in cui io mi sento fragile, sono molto più facilmente guidabile. Infatti, ad esempio, il nostro codice penale è molto chiaro sul fatto che eh, tu non puoi... Eh, cioè, ci sono delle aggravanti se tu raggiri qualcuno che è in un momento di difficoltà. Cioè, certo. convincere il nonno o la nonna, a, ehm, che ne so bo, a intestarti il testamento, la cosiddetta certo. captazione d'eredità, perché eh, pur di non lasciarla sola, eh, la paura della solitudine spinge il nonno o la nonna a scrivere quello che vuoi. Eh, come, come del resto, la rabbia ha una forte funzione aggregativa. Cioè, se noi andiamo a vedere in tutto il mondo eh, i convegni politici, perché i convegni politici tendono a parlare, non parlano tanto di quello che vogliono fare loro quanto dei fallimenti degli altri? Perché nel momento in cui la folla si incazza contro qualcun altro, la, la rabbia crea aggregazione. Certo. E quindi, è, è, è, cioè, se io e te, il nemico del mio nemico è il mio amico, quindi se io e te ci arrabbiamo tutti e due verso un terzo, io e te ci coalizziamo. Quindi io le ho... emozioni... Funzionano Stiamo bene. Stiamo anche vivendo adesso in maniera indiretta, a prescindere dal credo politico, che per me mm, no, certo sono tutti uguali. Ma è un po' il gioco che fanno. Un giorno vanno a destra, un giorno vanno a sinistra, un giorno vanno in alto, un giorno vanno in basso. Perché, peraltro, eh, per, tu sai meglio di me: la coerenza ti porta a dire se ho votato quella persona, a prescindere dal partito, eh, non posso rinnegare in linea di massima la mia crescente le mie credenze, quindi anche se questo da destra passa a sinistra o dall'alto finisce in basso, per non um, smentirmi, tra virgolette, appoggio un'idea anche se non è quella, che, è quella che mi rappresenta fino in fondo. Questo poi è l'errore di fondo, perché secondo me eh, una delle varie manipolazioni, poi entreremo nello specifico de, dell'argomento della serata, è il fatto che più mi confondi, più ho paura. Più ho paura, più sono gestibile. Sono d'accordo, beh, questo è quello che è sempre stato fatto, no? Cioè, da, dalla storia, eh, la, la paura è sempre stato un modo per, eh, un po' come dire, eh, da un lato controllare, ma la, la paura ha questo ruolo eh, a livello emotivo, proprio a livello, a, a livello mentale, la paura ci indebolisce. Cioè, Siamo tutti deboli. Com è, com è, come insegnavano i romani, dividi e intpera, quando stai sì, a che paura la paura ci fa sentire il bisogno di qualcuno che ci protegga okay. e, e, e in alcuni casi si rischia di finire nelle mani sbagliate, il esatto. dolore e la, il, la, la sofferenza quindi la tristezza e eh, la paura ci rendono fragili eh, e quindi o meglio, in realtà la paura ci rende fragili e la tristezza esprime questa fragilità e, che è il motivo poi per cui eh, ti dicevo anche il nostro codice eh, prevede Tutta una serie di aggravanti per chi raggira qualcuno che è appena rimasto certo. solo, piuttosto che esatto. E non è un caso, ad esempio, se noi andiamo a vedere, eh, parlando di alcuni casi di cronaca, no? Eh, se, eh, se noi andiamo a vedere, ad esempio, eh, eh, parliamo ad esempio degli omicidi intrafamiliari, no? perché adesso se ne sentono parlare tanti. Alla fine, se noi andiamo ad analizzare il perché. Uno esplode in realtà di solito, di fondo, cosa c'è? C'è la solitudine, la paura che l'altro sia felice senza di te, e quindi questa paura che aumenta la nostra fragilità ci spinge a volte a fare degli errori di cui poi magari uno si pente oppure, anche. Oppure, eh. oppure la paura di non poter essere felice al di fuori di quella persona, al di fuori certo. di, di quella persona. Quindi eh, io credo che la paura, forse, è uno degli. Amigdala, la, sì, come si Sì, la mirla. La Mid e il rettiliano la, lavorano in contemporanea proprio per disinnescare tutto quello che può essere gestito magari in termini più ehm, logici e meno emotivi. Certo. Una, una cosa che mi, mi, mi ha sempre... Vedi che ho imparato, ho studiato bene le lezioni che ho Bravissimo. Una cosa che mi ha sempre incuriosito è come, come quando uno come te ha una serie di competenze e ti trovi davanti a una persona che tu sai che te la sta raccontando. Qual è la strategia? Eh... Perché io, eh, no, ovviamente, non ho studiato molto, ma sicuramente non sono bravo come te, io penso che lì le mie espressioni siano veramente lampanti, no? non, non, non sono in grado di trattenere, ti viene da dargli una testata. <ride> allora, come... io credo che dipenda, nel senso che... Eh, la, la la domanda fondamentale davanti a qualcuno che te la sta raccontando che io mi pongo sempre è perché me la sta raccontando cioè sì. mh, a volte magari ecco, se magari è un amico che mi sta raccontando una balla a volte mi viene il dubbio di essere io che non sono abbastanza accogliente quindi lo fa gli faccio temere di essere giudicato perché io mi ritengo una persona che non giudica però sai, quello che pensano gli altri non si sa se è un cliente che, che, mi, che mi mente, ma eh, a volte a volte fai finta di niente, Cioè, oppure eh, esci con qualcuno, conosci qualcuno, che ne so, boh, lo conosci al bar, lo conosci da qualche, in una festa o da qualche parte e ti raccontano le balle. Eh, Ah, me. <ride> cioè è sì, difficile perché in quel caso sarebbe fatta, importante beata ignoranza sarebbe meglio a volte non sapere no? delle volte ecco su questa cosa io non lo so nel senso che per come sono fatto io ehm, investire del tempo investire dei soldi investire delle energie eh, in qualcuno che poi magari si rivela essere un, un bugiardo non lo so la beata ignoranza funziona. Ecco, diciamo che ehm, la cosa, secondo me, almeno quello che io rilevo un attimino, anche confrontandomi con i ragazzi del mio team, è che eh, la cosa un po' più imbarazzante è l'imbarazzo dell'altro, quando sa che... che che tu sai leggere certe cose, no? Uh -huh. e, e, e quindi a volte trovi delle persone che sono proprio impacciate, nel, nel, non si sentono libere loro, quando sinceramente a te che quel che ti racconta, insomma, te ne frega un po'. Eh, relativamente se sei lì a bere un bicchiere di vino, tanto per dire va bene il Ma vino. Ma sì, eh, voglio dire, è come dirti, ad esempio Però, io parlavo ehm, eh, con, con alcuni eh, colleghi oggi, eh, quando magari eh, scopri che uno è un grafologo, ad esempio tra quelli collegati oggi c'è Laura, che è una grafologa specializzata nei, negli scarabocchi, quando uno scopre che lei fa questa roba qua, nasconde lo scarabocchio, no? È, <ride> è uguale. Cioè, eh. adesso poi tra l'altro con, con la Ma fase 2... Due... Ma sì, cioè, adesso con la fase 2 io mi rendo conto che ogni tanto, eh, che ne so, oggi stavo parlando con, eh, con un cliente in, in studio e, e quando lui ha capito eh, i nostri livelli di competenza, sebbene fosse in studio, si è tirato sulla mascherina è eh certo, un linguaggio eh, non verbale. Eh, ho detto. capito ma mi nascondi perché quando io gli dico sì, guarda che si vede dal viso si vede da questa a quell'altro lui si è tirato sulla mascherina però c'è cioè... anche lì come tu insegni eh, anche, anche questo è una comunicazione mi hai dato l'occasione di parlare di, un, di un, secondo me di un argomento molto importante adesso noi ne abbiamo parlato in termini amiche, amicali e sociali però quanto può essere importante per esempio quando si eh, si tratta di professionalità, nel senso, nella negoziazione, nel parlare con un interlocutore, capire come per esempio a me, con, grazie a, ai tuoi insegnamenti, io quando, quando affronto qualcuno in una sessione di coaching o un ipno coaching, eh, è molto importante capire se è coerente quello che dice rispetto ai movimenti del volto, perché mi dà tra virgolette quello spiraglio, quella soglia per poter accedere, magari e poi svoltare. Nelle risorse, però quanto può essere importante calibrare bene chi è di fronte per poi eh, utilizzare questo tipo di comunicazione non verbale anche nella, nella vendita, piuttosto che nella negoziazione, piuttosto che io per esempio ho un bambino non, non so se tu lo sai, ho un bambino Thomas di 6 anni e capisco moltissimo, da, poi i bambini sono molto più espressivi mm. e meno hanno, cioè, sono molto più, più semplici, tra virgolette, per certi mm. aspetti la prima cosa che faccio è ricalcare magari anche le sue espressioni del volto in maniera da entrare tra virgolette in empatia come per dire va bene ti capisco, calibro, entro e poi magari lo guido. Quanto mm -hmm. è importante anche nel business questa, questa competenza secondo te? Beh lo è molto soprattutto ehm, allora ad esempio noi eh, non facciamo corsi mirati alla vendita perché noi siamo più mirati a quella che è la parte di comprensione, noi non, non, non siamo venditori, quindi noi insegniamo nei nostri corsi a interpretare le emozioni, ma non a, passami il termine, anche se può sembrare brutto, a sfruttarle, perché Come noi... noi o a manipolarle, perché eh, noi poi teniamo dei corsi di specialità, che sono i corsi per gli interrogatori, i corsi per la gestione degli adolescenti in famiglia, i corsi per eh, la gestione dei conflitti sul, sui luoghi di lavoro, però noi come, come team siamo più rivolti all'analisi e all'utilizzo per la risoluzione del conflitto. Diciamo che mh, prima... Tu capisci che cosa c'è dentro l'altro, prima il conflitto lo risolvi, nel senso che a volte la persona, una cosa interessante è che ehm, noi abbiamo un conflitto spesso tra quello che è il nostro lobo limbico, cioè guarda caso, ho proprio un cervello qui con me, ma guarda caso, <ride> guarda caso sulla scrivania c'è un cervello. Noi abbiamo un conflitto tra la parte più interna, che è questa qua, che è il lobo limbico, in realtà questo è il, è il, è il, è il giro del cingolo, ma ehm, questa è la parte talamica, quindi questa parte più interna che vedete è la parte che genera le emozioni, mentre la parte prefrontale, che è questa parte qui, è quella che controlla il comportamento. Spesso e volentieri queste due parti sono in contrasto tra di loro e a volte la persona neanche si rende conto che sta provando un'emozione. Parliamo di emozioni represse, parliamo di emozioni soppresse o rimosse. La cosa interessante è che l'emozione comunque emerge, anche se la persona non si rende conto di averla. Quindi nel momento in cui io come esaminatore esterno mi accorgo che quella, que, quella, quella persona sta vivendo una determinata emozione o sta provando una, determinato, ehm, una determinata sensazione emotiva anche se non è un termine corretto magari neanche lui lo sa a volte capita quando faccio le mediazioni familiari mi capita di chiedere a uno dei due ma perché è così arrabbiato con sua moglie o con suo marito e magari mi sento dire ma non è vero eh, però poi se andiamo a vedere sotto si vede e Prima noi ci rendiamo conto di che cosa c'è dentro l'altro, prima lo possiamo aiutare a tirare fuori questa cosa. Poi ovviamente se emerge in un modo esplosivo, dobbiamo indirizzarlo da, da un professionista, che può essere lo psicologo, lo psicoterapeuta, eh, lo psichiatra. Però nelle relazioni di tutti i giorni, ad esempio noi quando facciamo i corsi per ehm, i genitori ado con, con adolescenti, vengono fuori delle cose mostruose. Loro ci portano i video dei figli e quando tu gli dici sì ma è evidente che tuo figlio in quel momento ti sta disprezzando, vedi che ha la rabbia e poi ti senti dire ma io ero convinto che non, oppure la tristezza, un sacco di adolescenti hanno la tristezza sul volto e senti il genitore che ti dice ma io pensavo fosse arrabbiato, e eh, pensavi male. Eh, L'hai eh, trattato in un certo modo quando dovevi trattarlo in un altro. Ecco perché poi nascono quelle che vengono definite le incomprensioni. Perché molto spesso, poi secondo me, poi correggimi se sbaglio, ma eh, cosa fa? Si, si, si crea una sorta di ricalco. Quello che il genitore prova lo scarica sul figlio. Se io sono magari che ne so malinconico, penso che mio figlio, chi per esso, sia malinconico, quando in realtà, leggendo meglio. Eh, quelle che sono le micro espressioni, ma come hai detto tu anche il linguaggio del corpo e eh, che ne so, tutti quei microsegnali che può essere il colore della pelle la respirazione, la palpitazione tutte quelle cose che, che potremmo trovare e mi auguro mm. eh, coloro i quali sono interessati lo mettessero nei commenti e sviluppare un corso insieme ehm, capisci che se uno parla inglese e tu gli parli in francese è inevitabile mm. che ci siano eh, delle incomprensioni che poi portate a lungo termine molto spesso non eh, poi portano magari a situazioni ancora più gravi e a volte anche violente. Io, l'altro giorno, ho lavorato con una signora, fa mia madre, non mi ha mai voluto bene perché non mi ha mai accarezzato. In realtà, sua madre è profondamente innamorata della figlia, probabilmente era incapace non aveva capito come interagire con quell'universo, ecco perché esatto. credo sia fondamentale questa tra virgolette competenza perché certo. non è un leggere i numeri come poi dopo lo accennerai tu i numeri sul volto è riuscire a creare quell'empatia quell e a me uso moltissimo questa parola perché la amo profondamente comprendere significa prendere con me, vuol dire prendersi cura veramente della persona che hai di fronte, ecco perché non, io molto spesso faccio fatica a chiamarli clienti perché per me tra virgolette sono anime in cammino che mi incontrano e io mm. incontro un particolare momento della vita e insieme si cresce si, e ci si evolve attraverso ognuno di noi con i suoi strumenti. Ecco perché certo. Anche perché una cosa importante ehm, che molti sottovalutano è che ad esempio noi insegniamo e tutti i ragazzi che lavorano eh, nel mio staff prima devono superare eh, il mio vaglio prima di poter lavorare sul campo perché una cosa importante per poter lavorare con le emozioni e riconoscere le emozioni degli altri è prima di tutto entrare in, cont in contatto con le proprie cioè quando tu dici ad esempio il genitore che può essere malinconico eh, e, proietta, eh, e proietta sul figlio vedendo la malinconia nel figlio se io non sono a contatto con le mie eh, emozioni e rischio ehm. di vedere delle cose che non sono reali rischio di, di essere pregiudizievole e soprattutto e in è dei comportamenti che magari eh, non, non, sono, non sono quelli che in quel momento parliamo dell'adolescente ma potrebbe essere la compagna o il compagno che hai di fronte ehm, tu interpreti una mappa che non è la sua. Sì più che altro diventa tu prima hai fatto un esempio dicendo sai se uno parla francese e io gli parlo in inglese eh, non ci si capisce la questione è che molte persone se io parlo inglese e l'altro parla francese, molte persone pretendono che sia l'altro a imparare l'inglese e non considerano che invece sono io che devo imparare il francese. Io ero con l'inglese, sì. Quindi io devo imparare l'altra lingua, ma per impararla sono io che mi devo mettere in discussione. Perché mettere in discussione l'altro è facile. Perché mm -hmm. se io e te stiamo parlando e io dico, sì, vabbè, ma lui ha il disprezzo di dipinto sulla faccia, è facile. Ma se io sono quello che ha agito il disgusto, se io sono quello che ha agito il disprezzo, è normale che tu mi risponda così. Quindi, prima, eh, il naso è pieno di tessuto erettile, ci prude sì. quando veniamo colti in fallo. Ah sì? sì. Ebbene, io invece sono così eccitato, da, da, sono come i bambini. Siccome mi piace quello che mi stai dicendo... Sono Infatti, col, colto, colto in fallo. Sì, è eh, molto, molto, molto, molto. Cioè io starei qua a fare questa diretta per ore a dirti la verità e, per cui una cosa importante è sempre prima di interpretare l'altro noi facciamo eh, ore di esercizio allo specchio come ti ricordi perché prima di indagare l'altro tu devi indagare te stesso e ci sono tantissimi studenti che escono dal corso di primo livello che poi ti scrivono e ti dicono ma è normale che io veda negli altri solo la rabbia, solo il disprezzo, solo il disgusto? Sì, perché quella è la tua emozione. E più tu in le... contatto scusami, con la tua, la vedi negli altri. Scusami, ci sono emozioni primarie, per esempio ci sono persone che hanno in qualche modo sviluppato o alimentato in qualche modo o la vita gli ha messo in condizioni di avere magari delle caratteristiche, delle emozioni primarie che muovono quella persona, faccio un esempio c'è l'arrabbiato, c'è il triste, c'è il malinconico ma ci può essere sempre il, il gioioso a tutti i costi tanto per mm. dire allora, sì, eh, diciamo che col termine emozione primaria noi ne intendiamo otto, che sono quelle i cui circuiti sono presenti nel nostro cervello e che quindi eh, generano tutte le altre. Quindi, eh, ad esempio, l'ansia non è un'emozione, è un derivato della paura, che è l'emozione primaria. Eh, è... L'odio è un derivato della rabbia, e così via. Ci sono persone che... Ehm, io faccio sempre questo esempio. Se io vado in palestra e prendo, eh, non c'è niente qua che possa fungere, ma eh, prenderò, certo, e... per però... prenderò la daga, se no posso prendere un pezzo di Willy che è qua di dietro, gli prendo vai, un omero di Willy. Lo vedo un po eh, se io vado in palestra e faccio questo tipo di esercizio, vediamo se riesco a mettermi, sono un po' imbranato in questa cosa. Se io faccio questo tipo di esercizio, è ovvio che sviluppo questo muscolo, quindi sviluppo il bicipite brachiale, come si può vedere tranquillamente dalla mia dimensione del braccio. Eh, incredibile. Se io vado in palestra e faccio questo tipo di movimento, non posso aspettarmi di rassodare i glutei. Cioè, se lo faccio ho una dispercezione e devo farmi curare. Stessa cosa vale per le emozioni. Cioè, più io esercito un'emozione, più da bambino sono stato abituato a esercitare un'emozione, perché magari vivevo in una famiglia piena di rabbia, e quindi io ho sperimentato tanta la paura. Eh, allora, quel circuito si sviluppa di più, diventa Le più funzionale. Le cose diventano più profonde. Esatto, diventa più funzionale, per cui, eh, davanti a ehm, certe situazioni, io sarò più propenso a rispondere con una, Emozione piuttosto che un'altra. Ad esempio io sono uno che eh, si incazza velocemente, cioè 0-100 in, in un secondo e mezzo. Poi mi passa perché non ho una grossa inibizione. Perché? Perché io vivo in un ambiente, vivo nell'ambiente del, del tribunale penale, vivo in mezzo ai morti ammazzati, vivo in mezzo alle testimonianze false, per cui eh, vivo in mezzo alla rabbia. E spesso e volentieri, quando io interrogo qualcuno, oppure magari devi parlare con i genitori, devi fare l'affidamento di un minore, quindi devi dire a uno dei due che il figlio non, non lo può vedere, eh, questi ti rispondono con la rabbia. E alla rabbia devi tenere testa in qualche modo, se... Certo, poi dopo, quando sono nella vita privata, è un'altra cosa. Nella vita privata non mi arrabbio praticamente mai, salvo certo. quando il cane mi mangia le rose. Però... Eh... L'unico cane, <ride> cane che, che mangia i fiori, non lo so, l'unico cane, cane vegano che c'era sulla terra, l'ho trovato io. Una cosa, cioè... una cosa molto importante è che, immaginiamo, visto che hai usato, tra virgolette, questa metafora, una palestra emotiva, ok? Sì. E e abbiamo alimentato magari il bicipite piuttosto che alcune emozioni rispetto ad altre esiste un circuito, tra virgolette, virtuale e, e virtuoso che ci consente di poter bilanciare queste, queste energie magari attraverso una serie di esercizi la focalizzazione, magari la meditazione o, o altre tecniche che ci possono aiutare magari a riequilibrare le energie allora, diciamo che ehm... Eh, ad esempio la focalizzazione funziona molto bene come tecnica. Anche... Ehm, oddio, adesso ho un vuoto. Stavo per dire una parola, mi è sfuggita. Tornerà eh, Dai, aiutami. La visualizzazione funziona molto sì. bene. Eh, in alcuni casi ehm, si possono anche utilizzare delle tecniche fisiche quindi, che ne so, il tocco, eh, il massaggio fatto in un certo modo, perché eh, quando noi siamo molto piccoli, cioè in realtà, molto intendo, abbiamo sette giorni dalla, dalla, dalla, da, da, da, dal ciupa che hanno fatto la mamma e il papà, o ah, il papà però... e il papà, o la mamma e la mamma, sapete che adesso c'è un genitore, un genitore, ah, due, Allora, in pratica, cioè in pratica funziona così. Quando eh, una delle, l'ovulo delle, in genere, ma quando la, la, la, um, una una cellula sessuale viene fecondata, comincia a moltiplicarsi. Eh, dopo i primi 7-10 giorni, più o meno, abbiamo un ammasso di cellule che sono tutte uguali e prende il nome di morula. Da quel momento, 10-12 giorno più o meno, eh, le cellule del, dell'embrione cominciano a moltiplicarsi, ma si specializzano in diversi tessuti, quelli che prendono il nome di eh, foglietti, embrionali. Ce n'è uno in particolare che è il foglietto ectodermico da cui deriva il sistema nervoso, quindi il tubo neurale. Ma praticamente tu immagina che questo è il foglietto ectodermico, il foglietto ectodermico da un lato, in realtà dovrei fare così, però non ce la faccio, eh, facciamo così, il foglietto ectodermico da un lato si flette e forma il tubo neurale, che poi messo così è quello che diventerà il midollo sotto e il cervello sopra. L'altra parte si sposta verso l'esterno della cellula e forma la cute ma poiché la pelle e il sistema nervoso derivano dallo stesso foglietto tutto quello che colpisce il sistema nervoso colpisce la cute e viceversa che è il quindi, motivo per cui se tu sei stressato la prima cosa che ti viene è la dermatite quindi è anche vero come per esempio nella programmazione neurolinguistica quando si vuole accedere a degli stati o amplificare alcuni stati indurre con delle ancore emotive io li chiamo gli interruttori emotivi possono aiutarti a, ad amplificare quel tipo di emozione faccio un esempio avevo un ragazzo che ha una determinata parola detta di sua mamma che lo, lo mandava fuori da ogni dove eh, portandolo giù facendo tutta una serie di esercizi ha ancorato un io lo, li chiamo interruttore emotivi ogni volta che lui si schiaccia la mano in questo in questo punto così mm -hmm mente riattiva quella risorsa installata in, in uno stato di alterato di coscienza in maniera che si rilassa subito ci mette tre secondi ad andare giù quindi può diventare una mm. sorta di meccanismo servo anche l'ancoraggio in questo senso sì ehm um... In realtà un autore, eh, un, un, un neuropsicologo, in realtà, che è Fair Brain, eh, ha individuato dei punti sulla nostra cute, che lui definisce le lettere. Lettere positive o lettere negative. Che ehm, io su cui io tengo dei corsi proprio sulle, ehm, sulle lettere di Fair Brain, che sono quelle che ti permettono di attivare o disattivare anche i ricordi profondi, che è il motivo mm. per cui, ad esempio, se tu vai dal massaggiatore, ti rilassi molto di più che non con un'ora con me, perché con me parli per un'ora e attivi il cervello, il massaggiatore invece accede al tuo sistema nervoso attraverso la cute, che è molto più diretto, così come magari ci sono tanti che vanno dai massaggiatore e cominciano a piangere. Ma perché? Perché nel momento in cui tu vai a ritoccare, vai ad attivare determinate aree, quell'area è correlata alla tua emozione, che è il motivo per cui ci sono persone che. Per tutti, scusami, è un'area specifica per tutti, per dire a tutti. Ognuno anno, la sua. Ah, esatto, oppure ogni mappa è interpretata in relazione alle esperienze, al vissuto eh no, non... ti faccio l'esempio di, di un ragazzo che ho seguito, lui aveva questo problema in cui tutte le volte che aveva una situazione stressante, un colloquio ehm, un, un, un, un appuntamento importante il capo lo chiamava in ufficio roba del genere ehm, veniva preso da un dolore pazzesco al trapezio destro quindi qui sopra, con un dolore pazzesco che lo obbligava a una posizione antalgica di questo tipo, fino a lacrimare dal dolore. In realtà, se noi andiamo a vedere nella storia di questo ragazzo, quando lui era piccolo, ovviamente era un ricordo rimosso, ma quando lui era piccolo, la mamma, quando lo portava al parco, non lo portava mano nella mano, ma lo teneva di qua. E tutte le volte che lui faceva i capricci, lei stringeva. Quindi tutte le volte che lui entrava in un conflitto emotivo, si riattivava questa lettera, che di per sé è una lettera negativa, e, e quindi riviveva questo, eh, questo tipo di... In altri, se li tocchi non gli succede nulla, e la stessa cosa vale per le lettere erogene. Ci sono persone che si eccitano da morire, se le baci sul collo, se tu ti avvicini al mio collo, io ti mordo, come Dracula. come Dracula esatto quindi no no è personale dipende proprio dalla, dalla, dalla storia di ciascuno e è come se il corpo avesse una storia una mappa emotiva che a secondo del vissuto e di quello che ha passato può essere dai genitori a magari all'adolescenza piuttosto che gli amici piuttosto che abbia segnato in qualche modo alcuni punti del corpo che in maniera positiva o negativa ti, ti, ti attivano di risorsa emotiva, assolutamente sì. Meraviglioso, meraviglioso. Ecco, vedi, è sì, adesso... eh, punto. <ride> e, poiché, eh, e poiché ad esempio i muscoli del viso hanno una caratteristica tutti i muscoli del nostro corpo sono separati dalla cute da uno strato di grasso che può essere più o meno eh, eh, più o meno spesso. Ma io e, no. non vado a speso in questo senso. Anch'io infatti ho messo la giacca nera perché così snellisce ah, e, e ho messo la luce dietro perché sembro più magro. Ma ehm i muscoli del viso questa cosa non ce l'hanno, non hanno uno strato di grasso ehm, che separa, per cui tutte le volte che il muscolo del viso si muove, si muove anche la cute, che è il motivo per cui, salvo in casi particolari, quindi il botulino, il silicone, l'ipertiroidismo, eh, le malattie neurologiche, le trigeminiti, le paralisi e quant'altro, ma tutte le volte che io muovo un muscolo del, eh, del, del viso, si muove anche la cute. Per cui tutte le volte che io provo un'emozione, questa emozione si riflette sul viso. Ma, per la legge di Fairbrain, tutte le volte che il viso si muove, richiama un'emozione. Che è il motivo per cui, se io sono incazzato, faccio la faccia incazzata. Ma se faccio la faccia incazzata, mi incazzo. Si chiama cioè, espressione referenziale ed è stata studiata da Duchenne, il neurofisiologo. È un po' infatti come quando, se non sei felice, muoviti come se. Quindi sorridi sì. comunque perché poi il cervello attiva tutta una serie di endorfini, una serie di risorse eh, che lo mettono nelle condizioni. C'è un bellissimo libro di, eh, che si chiama Il potere emotivo dei gesti. Ah sì, lo conosco. Michele, Beh, che lei tra l'altro è diventata famosa in un TED Talk perché ha portato questa famosissima posizione alla Wonder Woman dove ha dimostrato in più occasioni e con vari test e compagnia bella che mantenendo un certo tipo di opposizione, un certo tipo di atteggiamento, si abbassava il cortisolo del 40%, quindi l'ormone dello stress, e il testosterone si alzava del 30%, quindi eri molto più preparato e reattivo nella misura in cui tu dovevi affrontare un colloquio, come dicevamo mm. prima, e quindi quello che magari, come giustamente mi hai dato spunto di poter parlare, quello che, laddove non arriva la mente, il corpo ha una memoria che se riusciamo ad attivarla come se sviluppa quel tipo di emozione. Assolutamente. Sì, ah, sì. Ma noi siamo, quindi... siamo, siamo magia in movimento, io questa è una cosa che... Penso... Eh, così più che magia, io direi neurofisiologia in movimento. Eh, ok, ecco, okay. E, qui, e qui ci incontriamo per parlare di, di queste... <ride> esatto, tante, esatto. Buone, eh. così affascinanti. Mi, mi stavi accennando prima di un bellissimo video che volevi mostrarci. Sì, in realtà ne ho trovato un altro, ti farò vedere un altro video. Assolutamente, va bene. Vediamo, eh, è un video che dura eh, un paio di minuti. Eh, mm. Allora, vediamo se riesco a fartelo vedere. Se riesco. Si vede? Tu riesci a vederlo? Sì, ok, sì. Allora, eh, eh, questo... Il nostro inglese, giusto? Teresa May? Sì, questa è Teresa May, che ehm, viene intervistata alla radio... E a un certo punto il giornalista gli chiede, le chiede, scusate, ma se si rifacesse oggi il uh, referendum per la Brexit, lei cosa voterebbe? La no, cosa sì. è interessantissima perché ehm, prima guardiamolo e poi dopo eh, andiamo a, a fare un'analisi veloce, tanto sono due minuti, quindi se parte, stageggio Parti, parte, parte ci sto provando, sto facendo di tutto per farlo partire, ma non mi sembra che abbia sta gran voglia, eh. no, non mi pare proprio, aspetta riproviamo. Eh, C'è un po' qualche problema di connessione spesso, eccolo qua. Ah, ecco una cosa per chi ci sta seguendo, mm, non preoccupatevi se non capite la lingua, perché tanto quello che a noi interessa è l'espressione che farà lei, quindi anche se non, anzi, se non capite meglio così non siete eh, distolti da, eh, dalla parola. I want EU citizens to stay here in the UK and I want to be able to guarantee those rights and to be able to enable people to stay. We're not going to, we're not going to be throwing EU citizens who are currently here in the UK out of the UK in future. Quali fa la domanda? Quale fa la domanda di tecnica? Eh? Guardate, sì, infatti c'è proprio. Guardate, guardate la bocca come, come si incurva. Eh. Questo segno è il segno classico della paura. Lei fino a questo momento ha sostenuto una certa cosa, adesso. Sì è messa davanti a una domanda a cui lei come primo ministro non può esimersi perché tra l'altro c'è solo lei in trasmissione quindi se lei non parla non può far finta di niente la sua prima certo. espressione è la paura c'è anche un battito delle ciglia molto più veloce in quella frazione di seconda. però quello ci sta, perché lei ce l'ha di baseline eh? se tu guardi il, il movimento delle, delle palpebre ce l'ha come baseline okay. ma guarda bene eh? e poi lei è molto brava è molto politica è, ovviamente eh, ha la sua flemma inglese quindi. ma eh, sai io non rispondo a domande ipotetiche quindi c'è certo, un leggerissimo, ma un leggerissimo spostamento indietro del corpo proprio anche a, ad amplificare questa mm. piccola cosa come se volesse spostarsi. Però è importante perché quando tu hai questi elementi... Però esatto, la cosa importante è che... Notate che ha una doppia fur... Qui ha un'espressione di paura e poi... E qui compare una tensione della palpebra inferiore che implica l'attivazione della corteccia del lobo frontale, questa parte qua, questa parte qui. In questo sì. momento lei ha praticamente attivato tutte le funzioni cognitive superiori e sta cercando il modo di uscire da questa situazione, cosa che lei riesce a fare in modo molto elegante e qua dice, io ho votato che volevamo rimanere per le mie buone ragioni, ma qua, se voi guardate, dice le circostanze sono cambiate e qui ha un altro accenno di paura. Eccolo qua. Non so se si riesce a vedere bene. Eh, eh, Questo, molto... Questo ci dice una cosa importante, questo ci dice che lei, intanto non è così sicura di quello che sta dicendo, non è così sicura di, ehm, della posizione che ha preso, e non, la difenderebbe, e, e non so se la difenderebbe a spada tratta, e soprattutto ci sta andando con i piedi di piombo, l'attivazione della palpebra inferiore, che in linguaggio tecnico si chiama eh, 7, la 20, che è questa eh, tensione che si viene a creare sull'angolo della bocca inferiore in modo diagonale, ci dicono che c'è una paura controllata dal lobo eh, frontale con un'attivazione delle funzioni superiori. Lei ha paura non solo di quello che saranno le conseguenze di quello che sta per dire, ma della prossima domanda, e sta elaborando il più possibile per cercare di contenere il danno. Infatti se poi guardate tutta l'intervista, adesso questo è un pezzo che io eh, ho preso ed era già tagliato, ma se guardate tutta l'intervista man mano che va avanti vedrete che poi emerge anche la rabbia perché il giornalista preme parecchio e, ehm, e a un certo punto lei ovviamente perde, non perde il controllo perché non è vero, però insomma, ogni tanto deve tenersi bene. Ok, Quindi. una cosa che hai appena, appena um, come, accennato in questo momento, tanto per un riferimento veloce, sì. parlavi dei numeri che io ho studiato con te, ma che magari chi ci ascolta per la prima volta non conosce. Sì. Puoi spiegarci rapidamente... Cosa intendi per la 7, per la 10? Per... Sì, eh, praticamente per eh, dare una, come dire, una più facile eh, interpretazione più, e soprattutto più uniforme eh, linguaggio, soprattutto quando si parla tra codificatori, ehm, ogni movimento del viso, ogni movimento del singolo muscolo viene codificato si prende praticamente il numero, il, scusate, il, il nome del muscolo, che ne so, prendiamo il procero, il procero, questo muscolo qui, è il muscolo che sta alla base eh, del naso, la contrazione del procero verso l'alto, questo, viene no. definito 9, quella era una 4, eh, viene definito 9. Eh, perché? Ma perché è più facile perché è più facile e quindi ogni muscolo ha una sua codifica. Le codifiche sono, eh, o meglio, ha un suo numero di riferimento, una cosiddetta action unit. Le action unit sono 83 e quando si fanno le codifiche, cioè quando si scrive, perché io, io quando eh, faccio la codifica, cosa faccio? Guardo il video e poi in un determinato punto mi segno eh, quello che è stato detto, che è quello che si chiama eh, innesco, c'è la domanda o l'affermazione che ha scatenato l'emozione e poi non è che mi metto a scrivere, che ne so, eh, 40% di gioia, 30% di paura. Eh, scrivo i numeri, faccio vedere una codifica standard, giusto perché non so se si riesce a vedere. Cioè, si scrivono così, no? Io scrivo i vari numeri, man mano che... Ecco, così si vede. Eh, scrivo i vari numeri, man mano che... Eh, che guardo l'intervista o che ascolto il testimone e poi con calma ci si fanno le, le varie decodifiche. L'insieme ad ogni emozione corrispondono delle combinazioni univoche di movimento. Quindi se io, so, se io in una codifica scritta da chiunque, magari anche scritta da te, vedo che il, alla domanda boh, eh, vorrebbe venire a lavorare da noi e tu mi codifichi 6-12, 6.12 è la codifica univoca della gioia, certo. e quindi io, so, io capisco già che a quella domanda il suo cervello ha risposto con la gioia, quindi vuol dire che quello è un punto che a lui piace. Se mi scrivi 4.24, che è una codifica univoca della rabbia, è, allora cominciamo a ragionare. Ok, però questo quindi, è, è fondamentale anche perché, secondo me, come dicevi tu, nella calibrazione del nostro interlocutore, è importante capire se stai un, usando il linguaggio giusto, che mh, entra in risonanza e non in dissonanza, perché delle volte, eh, io per esempio l'altro giorno ho lavorato con un datore di lavoro e diceva io ho detto quello che devono fare, se lo capiscono bene sono affari loro, eh... non assumendoci la io dico sempre che la, la, la responsabilità della comunicazione è a carico del portatore, quindi sì, sono se lui se lui non è, non è gli altri che non comprendono, lui deve comprendere esattamente al meglio qual è il canale, qual è la, la metodologia e magari leggendo anche questi piccoli segnali se è così efficace o se magari in un particolare momento deve eh, intervenire meglio su un dato piuttosto che su una, una, un argomento. Sono d'accordissimo, infatti ad esempio noi quando facciamo eh, le interviste, quelle un po' più complesse, ehm... Io esigo sempre che venga video filmato eh, chi sto interrogando o la persona con cui sto parlando, ma di fronte ci deve essere una videocamera che riprende me. E quindi, quando io vado a fare la codifica e vedo che magari il paziente ha delle emozioni sociali, in particolare disprezzo, disgusto e imbarazzo, prima di codificarlo, quindi prima di scriverlo nel mio referto, io vado a vedere che espressioni facevo io. Certo. Cioè, io ho l'obbligo, se io vedo su di te il disprezzo, vedo su di te l'imbarazzo, io devo andare a vedere che faccia stavo facendo io, perché non è detto che tu stia rispondendo con la tua emozione a quello che ho detto io. Certo. Magari stai rispondendo a una faccia che ho fatto io, magari tu mi dici, ah sai, a me piacciono tanto le banane, certo. ti faccio una faccia così e tu ti senti in imbarazzo. Eh, ho capito, certo. ma è colpa mia, Obvio. cioè non è colpa tua. E eh... quindi mh, eh, sono d'accordo. Quindi... È un passaggio che in termini, secondo me, evolutivi, che tu lo voglia chiamare neuroscienza spirituale, quello che vuoi è fondamentale. Assumersi la responsabilità di quello che in qualche modo utilizziamo in termini di linguaggio, ma anche la decodifica di questi microsegnali sono, secondo me, uno strumento straordinario, però non può essere, tra virgolette, sottovalutato e preso sotto gamba perché, secondo me, si rischia a volte di fare più danni. Perché io ho visto dei fenomeni che... Eh, guardando il famosissimo lì film, il telefilm Lie to Me, erano diventati e facevano più danni che e, e ci siamo eh. già capiti aspetta, facciamo... mi tolgo gli occhiali così puoi vedere la mia espressione eh sì <ride> Eh, però diciamo che quando nell'ottica dell'etica e della, veramente del rispetto del, dell'interlocutore più strumenti abbiamo e più siamo efficaci secondo me e coerenti con in questo mm. caso la missione e il tuo lavoro ecco ecco qua io vorrei solo cogliere la palla al balzo per dire una cosa a chi ci sta ascoltando Vi e sono tantissimi vi, ti... prego, vi prego vi prego, se volete mi metto anche in ginocchio però dopo sparisco sotto la scrivania non credete ai telefilm cioè vi prego non si diventa criminologi guardando criminal mind non si diventa analisti comportamentali guardando li 2 me anche perché in America non si possono mettere nei telefilm le tecniche vere perché altrimenti eh, la gente le apprende e eh, la scientifica facilecca quindi vi prego, di quella roba lì ce n'è una vera e 14 false. Piuttosto oh. guardate i film della Disney, che almeno oh. le espressioni lì sono sincere. Discorre, eh, chiedo in eh, ginocchio. Allora eh. io ti, ti giro un messaggio di Valeria Sartori. Con un che, po' paura. E, e ci dice: Invitiamo ancora il professore, l'argomento è molto interessante. Quindi io eh, ti, ti rigiro un invito e quando vuoi. Va bene, sei va bene. Benvenuto anche perché abbiamo 58-59 persone connesse. moltissimi sono i saluti, moltissimi gli apprezzamenti. Quindi grazie, perché come, come, come ero assolutamente certo, hai dato un grande taglio, un bellissimo valore aggiunto alla diretta stasera. Sono... Potremmo, sì, possiamo tranquillamente ripeterlo. Magari eh, mi porto qualche esempio in più. Va benissimo. Io sono... Magari facciamo qualcosa di più pratico ah, sì, la prossima sì, volta. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, siamo arrivati all'ora, come, come da, da, da richiesta che ti ho fatto. Io invito tutti, intanto se avete interessi ad approfondire eh, l'argomento, si può pensare anche di sviluppare un corso che io ho già fatto con Andreas, ma sarei felice di, di riseguirlo. Eh, fantastica diretta, poteva durare sei sì. ore addirittura <ride> no perché dovrei essere eh, diventato eh, particolarmente noioso tanto, fantastico, ti dico gli apprezzamenti sono tantissimi e proprio per questo motivo vi invito qualora voi voleste approfondire e in classe è un'altra cosa ve lo posso garantire proprio per esperienza personale eh, mettetelo nei commenti e noi ci mh, organizzeremo ci per fare secondo me una un, un, un corso se vogliamo così chiamarlo straordinario va bene, io sono d'accordo io sono strafelice, grazie infinite Anzi, guarda... Mario, è stato un piacere rivederti e organizziamo quindi a questo punto una, una prossima eh, una prossima diretta complimenti, sono straorgoglioso di averla come mio professore guarda. Guarda. sicuramente è uno studente che dovrà dare l'esame questa settimana molto probabile <ride> molto probabile, grazie eh. infinite, grazie a tutti, buona vita e grazie ancora, grazie, grazie a, a voi grazie Mario, davvero a ciao, ti saluto, buona serata a tutti grazie, saluta Willy ciao Willy